Dietro di voi, c'è il simbolo dell'oppressione. Le case studenti. Dove i ragazzi si stanno consumando a causa di quest'uomo, Davide. Che vi è stato presentato come il più fulgido esempio del coinquilino perfetto. Vi hanno fatto adorare un falso idolo. Voglio dirvi la verità a proposito di Davide con le parole di Michelangelo il più anziano dei coinquilini hai ritrovato il gin? fa sempre così quando beve il gin <ride> l'ultima volta ha fatto il tea ho pianto così tanto <ride> Davide, non è il coinquilino perfetto. Ho fatto un accordo con il proprietario affinché potessi, per mia vergogna, creare un falso mito su quell'idolo caduto. Noi togliamo le case studenti ai corrotti, ai ricchi ai persecutori di generazione che vi hanno sottomesso con una chimera delle utenze comprese. O di un secondo bagno. Ve le restituiamo a voi, i fuorissimi. Da ora è in vigore la legge marziale. Verranno istituite delle riunioni condominali e ci godremo il bottino verrà versato dell'anno. E questa grande casa studenti... resisterà. Vabbè andiamo. E lo lasciamo qua, da solo. Quando si risveglia, di solito fa crisi. Ti assicuro non vorrai esserci.